Il piano London Bridge, ossia il protocollo che scatta al momento della morte della regina Elisabetta, prevede alcuni passaggi. Tra i primi step da seguire c'è un blackout dei social media. Il sito di Buckingham Palace sarà inoltre sostituito da una pagina nera su cui apparirà la dichiarazione della morte della sovrana. Il sito del governo e tutte le pagine avranno un banner nero. Non saranno pubblicati contenuti non urgenti. I primi ad essere informati della triste notizia saranno il premier Leeds Truss e i principali ministri del governo. La parola che sarà comunicata loro sarà London Bridge is down, ossia il London Bridge è crollato. Quando diventerà re il principe Carlo? Diventerà automaticamente re il giorno della morte della regina e il giorno successivo sarà annunciato come nuovo monarca dal consiglio dell'ascensione.